Ciao a tutti, allora, oggi facciamo intervista doppia. Siamo a sorpresa perché Andra non sapevo neanche. Cioè, sono i craterli, non facevo neanche che facevo questo video. E chi conosci meglio? Scrivetelo sotto nei commenti. Ci sei? Sì, ci sono. Tanti sappiamo che dovevi fare un'intervista doppia. Eh, grazie. Come l'ha fatta sapere? Vabbè, a parte gli scherzi. Uh... <ride> Cioè, in realtà dovrei chiamare un presentatore perché, cioè, se no io vabbè. Ci siamo organizzati malissimo 5 secondi. Si è capito subito. Allora, ehm, fai tu la prima domanda, vai. Quanti anni abbiamo? No, no, no, non questo tipo di domande. Domande sul canale. Tipo, eh, sai quanti video hai fatto? No, eh, dove prendi le idee? Allora, le idee non le prendo da nessuno e se le prendo le prendo raramente. Ok, E tipo adesso: allora io le idee le prendo o dal mio fratello, cioè dal perché con lui ci parlo sempre per registrare dei video, e, oppure mh, boh, mi, mi vengono spontanei mentre sto in bagno <ride> mentre mi lavo. <ride> Vai. poi eh, hai tipo un punto eh, un punto che ti piace eh, diciamo quando quando diciamo per, per pensare per i video che devi fare No, tipo per esempio, tipo alcuni iscrittori hanno tipo un albero dove si sedono e pensano che video fare. Tu tipo che posto c'hai? Non so cosa rispondere, posso passare? Va bene. Allora, eh, il mio credo che sia un po' tutta la casa perché boh, ogni volta... Ehm, Boh, perché ogni, ogni volta mi capita che... Boh, penso... Penso, diciamo... Penso un po' ogni tanto, un qualche video da... Ok, posso fare io una domanda? Sì, vai. Fai finta che io sono la terza persona che parlo. Va bene, fate finta che sia la terza persona che parlo. <ride> fate questo lavoro per soldi o perché vi piace divertire la gente? Eh Allora, posso incominciare io? Allora, perché è una domanda un pochino difficile. Perché.. Allora, comunque noi soldi non li guadagniamo, prima cosa. E quindi, cioè, boh, un po' e un po'. Cioè, un po' e un po'. Come ti tu so, fai il cantante perché ti piace cantare, ma anche per boh, ricevere soldi. Allora, io questa lavoro che faccio su YouTube per postare questi meme. Sinceramente io lo faccio per divertire la gente, insomma, per trattarvi un sorriso, attaccarvelo in <ride> faccia. E sinceramente i soldi non mi interessano. Ah, e poi devo aggiungere pure io una cosa. Cioè devo aggiungere anche che. Um, ah, io faccio l'autore per due motivi. Uno, cioè, a parte perché mi piace, e due anche perché posso giocare a Minecraft quando voglio. <ride> Vai andrà, poi. Allora, la domanda adesso la faccio io, ok. Perché ti chiami Sonica Gamer? Perché hai scelto questo nome? Allora, questo nome l'ho scelto insieme a una mia amica. Ah, Gigi GG. Ciao, salutiamo GG. Praticamente il nome che io avrei voluto avere era Sonia. Scusami, ma io devo lavorare? Ok, raga, scusate, ci stava mia madre che mi è venuta a prendere il computer che gli stai via. Vai, continua. Ah, uh, ehm. non se c'è il registro, mamma mia. Intelligenza umana. Vai. Ah, ok. Allora. io volevo chiamarmi Sonia. Ah. Perché Sonia? Era un nome bello per me, a me mi piaceva questo nome. No. Boh. Mi piacciono i gatti e mi piace giocare ai videogiochi Però, eh, io e la mia, mia, eh, la mia migliore amica abbiamo pensato il canale non si può chiamare Sonia Gatto Giocatrice E quindi l'abbiamo trasformata in inglese, Sonic Gamer Ah, oh, quindi proprio così è successo Sì E dovete pensare che Sony in inglese in realtà si scrive con la y, e non con la i. Per questo io sto dicendo che quel tizio che mi ha copiato il nome del canale ha proprio copiato il mio stesso nome. Ah. Ok, e invece diciamo il mio nome, lo, cioè l'ho scelto così per caso, poi io non credo che farò uno speciale se riesco eh, su su diciamo su su un po sulla mia storia del studio però io l'ho scelto così per diciamo per caso diciamo perché eh, dovevo registrare un video per, per la per dovevo registrare un video e dovevo, mi, dovevo firmare quindi cioè non volevo scriverci Bruno che diciamo non volevo scrivere Bruno Magno perché pure Bruno Magno l'ho scelto cioè Bruno Magno in realtà l'ho scelto perché boh, stavo studiando mh, eh, storia e poi da un certo punto boh, bruno magno mi viene bella idea per il canale eh, divertente come si dice e... e quindi diciamo così mi è venuto e allora io devo fare una domanda adesso si sì. allora perché fate video di questo genere? Allora, perché facciamo un video di questo genere? Perché. Boh, perché ci piace ehm, Perché? Perché ci piace e poi anche perché piacciono al pubblico E poi perché ci divertiamo il meme che faccio io e il gameplay allora il gameplay li faccio eh, registro sempre tutto quello che faccio in Minecraft quasi sempre e praticamente li registro sempre perché non si sa mai se succede una cosa incredibile o meno In meme li faccio con le animazioni perché a me piace tanto disegnare sì cioè, ragazzi vi posso continuare che lei disegna veramente bene cioè è proprio bello di lei. Grazie Sì prego Ehm. Qual è la domanda che mi sto allora, io già allora, fai un'altra domanda. Allora adesso la domanda la faccio io Dove mi vi piacerebbe vivere? Dove mi piacerebbe vivere? No allora non domani personale abbiamo detto Allora Se Mm, nel caso youtube boh fallirebbe dove andrebbe un'altra idea mi è venuta un'altra domanda in mente quale uh, se voi crescerete continuerete a fare video su youtube non lo so cioè io credo di sì me lo so di tutte le notti so soni allora io penso che anche quando che sempre a fare video forse non farò più video ma farò più gameplay da adesso in poi e poi invece un'altra domanda molto molto molto bella questa ok mm, con quale youtuber vorresti collaborare allora ho tanti youtuber con cui vorrei eh, collaborare ma io eh, ho o 3 o 4 youtuber in mente vediamo Lion Lion Lion di Spina si sì. vabbè quindi <sussurra> il team di Lion in poche parole questo lo metto al primo posto Gabby 16 bit ah Gabby salutiamo tutti gli youtuber ovviamente allora invece a me mi piacerebbe tanto <sussurra> partecipare cioè, mo, con Kendall Marcis FFR eh, no, è vero, stai seffere che E poi questi qua diciamo, Che poi in realtà sono pure youtuber Che diciamo, seguiamo di più in poche parole Pure da piccole Io ho stessi fere sempre li ho sentiti da piccole tantissimo e cioè, per ne... dire la verità Tutti i youtuber sono fantastici Sì eh, ha fatto un sorriso, quindi li ringraziamo. Sì, sì, è vero, ringraziamo tutti YouTube e poi ci hanno, diciamo, ci hanno anche dato diciamo, l'idea di farlo. È vero. Va bene, ragazzi, allora ci vediamo in un prossimo video. Ciao ciao. Ciao ragazzi, ci vediamo, ci vediamo, ciao ragazzi, ciao ciao. Ciao.